deve parzializzare il gas quindi secondo me va piano ancora per un paio di giri fa scaldare le gomme però sono curioso di vedere in quanto gira avviamo il timer cioè considera quando esce dalla Roma senti già quel fischio della turbina impressionante, fa paura cioè, ma non riesco a fare un giro pulito è eh, fatto così ma veramente sì. <ride> No, andiamo, no, siamo. Yo, brecco Che C'è oh. da divertirsi, mi sa. Fai vista e per via del Covid io non posso entrare con te. No, andiamo piano, fai un tempo. officine cubo sta a un 8 con la 100 e dovremmo essere intorno agli 8 900 cavalli ma in pista è da due barre ecco l'autodromo bella gabri bella. su officina del pilota. Come promesso entriamo in pista con il GTR che carica una mappa per etanolo a 2 bar e roga 1000 cavalli. Comunque sono veramente tanti da gestire in pista, tant'è vero che Giovanni parzializzerà il gas. La vettura monta le dallop di primo equipaggiamento, quelle proprio per il GTR, quindi non è che abbiamo gomme chissà che. Impianto frenante, comunque carbo ceramico, la macchina è pesante, bisognerà staccare un po' prima nel senso, ragazzi Dicevi che d'altronde è il primo test su strada, pista, asfalto, insomma, vero? Con le ruote per terra Il progetto è all'inizio, sono stati investiti tanti soldi, tanto tempo Non ci va di tirarla sul ghiaione o, peggio, su un muro Di conseguenza Giovanni farà scaldare un po' le gomme e poi cercherà di fare un giro un pochino più spinto Che cosa? Che cosa? sto parlando troppo non dimenticare di iscriverti a questo canale e ci vediamo in pista ciao ci sono solo io in quest'angolo della pista aspetto il gtr sulla roba L'arco pure qui lo fa passare Ecco davanti a me Ok, benzina, punto interrogativo ragazzi. Boh! Vediamo se ci fanno rientrare. Il, il potenziale è davvero alto, 1,49 così, come il primo test, ragazzi, devo dire eccellente. Tra l'altro più bello il curvone! Il curvone se ci prendi la mano è veramente la pelo sullo stomaco perché arrivi a 2,50 e come vedrete mi attacco ai freni. La curiosità, quanta arrivi giù? Non c'è da cagare. Al curvone butto giù occhi, sto mm, <ride> non sta, bene, bene. Giù so. a 2,60, ma mica cago addosso. Voi non state a prendere giù una 2,60, porca troia! Oh, cioè, è è un'esperienza, è veramente un'esperienza. Ok è arrivato il momento di vedere qualche highlight del GTR in pista Prima però ragazzi commentate qui sotto Devastatemi la colonnina dei commenti Che cosa ne pensate di quest'auto? A mio parere è troppo pesante, troppo potente, ingestibile in pista Molto divertente allo stesso tempo Infatti non so se avete notato la velocità con la quale sorpassava le altre macchine Che poi proprio lente non erano visto c'era anche una Clio Williams lì dentro non vi preoccupate arriva presto sul canale che dire ragazzi, entrambi i turni Giovanni ne ha fatti due, tutti e due con bandiera rossa quindi non abbiamo potuto girare più di tanto ma in quel poco tempo a disposizione abbiamo un po' confermato quelli che erano i nostri dubbi cioè una macchina ingestibile. Ora, io che farei? Cambierei la mappa, ne metterei una un po' più tranquilla. Eh, gomme slick, eh, assetto, magari interverrei soprattutto sull'impianto frenante, perché la macchina è molto pesante. E ovviamente, visto che è così pesante, cercherei di alleggerirla un po' e magari montare un roll bar per poter fare qualche time attack. Ecco, questo è quello che farei poi, dimmi quello che faresti tu. parlare, cioè Anzi, non dimenticate di seguire il mio profilo Instagram, Officina del Pilota, sul quale troverete tutti gli sviluppi di tutti i progetti, tutti i giorni. Renault Clio Williams, che è quasi pronta, la Mazda RX-7 di Cicciarito, che la iniziamo presto, presto con Luca, e tutto quello che è un po' lo sviluppo quotidiano di Officina del Pilota. Insieme a Officina del Pilota vi chiedo anche di seguire l'account di Officine Cubo, che sono eh, i meccanici di Matteo preferiti, e la loro pagina è questa qui, Officine Cubo, seguitela e noi ci vediamo nel prossimo video sempre a patto che tu ti iscrivi al canale ciao